Benvenuta Greta, benvenuta a presenza. Grazie. Benvenuta in questo spazio di donne che costruiscono il futuro. Benvenuta a casa. Grazie. È Greta Joyce Fossati ha 26 anni ed è l'autrice del libro E voi state bene? un diario al tempo del covid-19. Mm -hmm. Storie e prospettive delle brigate di solidarietà. Adesso ce lo fa vedere, questa è la copertina. E durante il lockdown dell'anno scorso, eh, Greta ha partecipato al progetto Milano Aiuta, che era stato promosso dal comune di Milano insieme a Emergency e alle brigate volontarie per l'emergenza, che erano gruppi di giovani che si sono formati in quell'occasione e dalla dell'associazione di emergency insieme a molti altri volontari greta si è occupata di ricevere e di gestire le chiamate che arrivavano da persone che avevano bisogno di aiuto mm -hmm. ma a volte magari anche solo di una voce amica e da questa esperienza è nato un diario che poi è diventato questo libro che greta ci ha mostrato adesso mm -hmm. Ecco, la prima cosa che vorrei chiedergli è da dove viene questo titolo e voi state bene? Sì, allora, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora, voi state bene? È eh, una domanda che abbiamo ricevuto al centralino di Emergency, appunto da una signora che aveva chiesto aiuto per la spesa durante il progetto di Milano Aiuta, eh, però poi durante la chiamata aveva anche chiesto alla collega che aveva preso la chiamata come stessimo noi volontari, quindi se uno di noi avesse preso il covid, se appunto stessimo bene, si era premurata di dirci, insomma, state sempre tutti attenti, siete bravissimi, però, insomma, fate, fate attenzione. State attenti. <ride> sì, sì, sì, sì, sempre, ce lo dicevano le, le signore anziane, sempre. E, <ride> no. Però appunto la, la, chiamata era, la domanda mi era sembrata molto significativa perché appunto faceva capire che bel legame che, che si creava ogni telefonata tra noi volontari appunto chi, chi chiamava per chiedere aiuto e in quel momento ancora il, non c'era ancora nemmeno il progetto di un libro, cioè stavo solo scrivendo il mio diario personale, però da quel momento lì avevo già capito che se avessi voluto in un momento uh, pubblicare insomma il mio scritto avrebbe avuto quel nome. Infatti è, è molto indicativo, sì. Sì, sì, mi, mi è piaciuto infatti come, come titolo, per questo volevo chiedertelo. C'è qualche episodio particolare durante questa tua esperienza che ti ha colpito, ti ha coinvolto? Scusi, se, se ce lo vuoi raccontare. Ah, volevo fare più una premessa prima perché il progetto del Centralino ha vissuto due momenti, diciamo così. Nel primo c'è stato appunto il Milano Aiuta, che era il momento in cui le, le persone milanesi ci chiedevano aiuto soprattutto per la spesa, per recuperare dei, dei farmaci che in quel momento non potevano recuperare perché erano persone anziane, perché erano positive al Covid, poi per veramente tantissime ragioni. Poi però da maggio, quando il progetto è finito, noi volontari... Uh, non ci siamo fermati, nel senso che è partito subito un altro progetto, che è quello di emergency, che si chiama Nessuno Escluso, che continua tuttora e che uh, sostanzialmente porta dei pacchi alimentari a delle persone che in questo momento si trovano in difficoltà proprio a causa del Covid a Milano. Uh, quindi, prima di tutto. È stato forte vedere come le chiamate cambiavano. Nel senso che all'inizio, appunto, c'erano magari le persone anziane che ci chiamavano, ci ringraziavano in tutti i modi possibili, immaginari, dicendoci grazie per quello che stiamo facendo, per quello che state facendo. Invece, durante la seconda parte, da maggio, le chiamate erano cambiate in modo molto profondo perché chi ci chiamava aveva perso tutto, proprio a causa del Covid. Mm. E quindi insomma aveva bisogno di un aiuto immediato e quindi non era sempre facile eh, essere lì al centralino ascoltare queste persone in difficoltà in tutte queste situazioni mi è rimasta impressa la, la frase che molti ci dicevano, che è quella mi vergogno a chiedere. È la prima volta che chiedo aiuto, cioè. quindi la prima cosa era di rassicurare queste persone dicendo ma eh, va benissimo che tu stia chiedendo aiuto nel tuo diritto, eh, noi faremo il possibile insomma per aiutarti. Tra l'altro non si porta mai solo il pacco, ma c'è tutta una rete poi, che si è formata poi nei mesi tra i volontari e appunto chi, chi chiede aiuto. Che è una rete fatta di, di sostegno, anche di recupero di materiale scolastico, di, di, di cibo. Insomma, veramente tantissimi progetti anche eh, legali, legati all'area legale, di sportello lavoro, centrali psicologici. Insomma, è un bel progetto Tanto, che mi piace sì. vedere sulla la pagina, per esempio, la pagina Facebook delle bregate. E nelle chiamate invece che più sono rimaste impresse è stata quella per esempio di una persona senza casa che non aveva chiamato lui ma aveva chiamato un conoscente che aveva bisogno di una ricetta medica ed era aprile quindi comunque il completo lockdown e avevo dovuto attivare tre ragazzi di tre zone diverse di Milano affinché questa ricetta arrivasse. E Forse c'è cioè così, poi sembra una cosa piccola, in realtà ci avevo messo ore perché appunto nessuno di noi si conosceva e appunto era stata una cosa molto lunga, che però alla fine ho detto che bello, anche questa persona grazie a noi potrà andare in ospedale a curarsi, no? Quindi di tutti. Un'altra volta una signora ci ha chiamato dicendoci che era positivo e quindi non poteva giustamente uscire di casa, ma sua moglie stava partorendo anche lì era a fine marzo. Oh, mamma mia. E quindi anche lì ci si era attivati affinché il, eh, si portassero dei cambi a questa signora. Quindi veramente tantissime situazioni che man mano ho racchiuso nel diario perché era molto significativa del momento che vivevamo. Io mi sentivo una privilegiata essere lì perché appunto avevo la, la possibilità di vedere come stava cambiando Milano in quel, in quel momento. Quindi è una cosa molto bella. Un'ultima chiamata che mi è rimasta impressa è stata quella di una signora incinta. E abbiamo parlato forse per un'ora, eravamo diventate veramente amiche, molto in confidenza, che però questa signora aveva molte difficoltà, nel senso che era incinta e non stava lavorando neanche il marito, e quindi anche lì mi ero attivata per farle arrivare dei, dei vestitini per, per la figlia, e qualche mese dopo... Ci ha ricontattato dicendo che la situazione della familiare fortunatamente era migliorata e che quindi lo loro stessi volevano prodigarsi in quel momento per far arrivare degli aiuti alimentari a chi stavamo aiutando in quel momento. Quindi veramente una, una rete speciale di, di contatti tutti insieme a Milano. Insomma. Bellissimo, sì, è come una cosa di reciprocità, no? Ho ricevuto aiuto e adesso voglio darlo. Mi sembra molto importante questo. Senti, volevo chiederti anche che cosa ti ha spinto a fare questa scelta e che cosa ti aiuta a continuare in questo impegno. Allora, diciamo che all'inizio partecipare a Milano aiuta e poi all'altro progetto, il progetto di nessuno escluso è stato spontaneo perché appunto ero già volontaria da tanto tempo e mi sentivo poi una privilegiata a poter fare la, la mia parte in quel momento perché eh, sono giovane potevo dare appunto tutte le energie del caso per, per fare la mia parte, perché magari soprattutto in quel momento c'erano magari moltissime persone che volevano aiutare, ma che per mille esigenze proprie legate al Covid non lo potevano fare. Quindi mi ha sempre molto spinto questo, questo pensiero a fare la mia parte. E poi per il libro eh, mi ha spinto a, a condividerlo con l'esterno, la, la voglia di fare una raccolta fondi per, per il progetto tutti i progetti interni delle brigate e, mh, sia da una parte per far conoscere quello che stavamo facendo sia appunto perché mi sono detta se, se si può recuperare un po' di cibo in più grazie al libro perché no certo. e quindi insomma mi piace sempre dirlo il ricavato del, del libro andrà appunto a sostenere i progetti delle, delle brigate e appunto perché penso che ognuno poi possa fare del, del proprio certo. Sì, sì, mi sembra molto importante anche questo, di vedere una cosa che riguarda te, come un libro, che è una cosa, poi se è un diario, è una cosa molto personale, che però mm. ha poi una finalità di, di solidarietà e di aiuto in un progetto più ampio. No? Esatto. Questo mi, mi è piaciuto molto, infatti. E, senti, un'ultima domanda. Mm. Perché finora abbiamo parlato dell'esperienza dell'anno scorso, del presente... Eh, però la, questa serie di interviste si chiama Donne che Costruiscono il Futuro. Sì. Allora mi piacerebbe chiederti com'è questo futuro a cui aspiri? Puoi descriverlo? Sì. Ma allora, di primo impatto mi farebbe da dire un futuro in cui non ci sia il Covid, in cui è possibile <ride> abbracciarsi. Eh, darsi una mano semplicemente, che ora sembra una cosa di altri tempi, eh, dare al cinema, insomma, le, le cose belle del, della vita di prima che penso manchino a tutti. Ma in, più in generale mi viene da dire, eh, credo, un futuro in cui abbiamo imparato qualcosina, almeno mi viene da dire da, da quest'anno, insomma, delle, quali sono le, le priorità. Credo che ognuno di noi, insomma, in questi mesi abbia rivalutato le proprie. E quindi credo sarebbe bello avere un futuro in cui ci si prende, continua a prendere cura del, del vicino, della vita di quartiere, perché no, insomma anche poi di, di sostenere le, le imprese locali, le attività locali, invece che magari i grandi colossi, no? E dove mh, ci si interessa del, dei progetti ambientali, del, della socialità, dei, dei, dei progetti appunto del, del proprio paese. E, mh, e poi soprattutto, insomma, in Italia in questo momento stiamo vedendo una situazione un po' disastrosa, soprattutto in Lombardia, dove la, la sanità prima di tutto non è stata messa al primo posto, quindi credo che invece sia il primo progetto a cui si dovrebbe guardare insieme alla scuola, che anche quella la scuola è stata totalmente dimenticata. Sì e il settore della cultura, insomma, poi sono appunto laureata in beni culturali e fa male vedere che, insomma, è stato proprio dimenticato questo settore qui. Quindi, insomma, credo siano tutti progetti ambiziosi, ma qui cui vale la pena pensarci un pochino. Forse i nostri politici, non l'hanno fatto, ma dovrebbero iniziare, però anche noi, insomma, anche tutte le, le persone comuni, perché appunto da questa esperienza abbiamo, ho capito, io ho capito tanti altri ragazzi, con Indosi si può fare tanto. I progetti appunto delle brigate stanno andando avanti e insomma si poi stramuteranno sempre in quel, in qualcosa in qualcos'altro anche quando il Covid sarà finito, fortunatamente. Certo, sì, sì, tu hai, hai parlato di cose molto importanti, di sanità, di istruzione, di prendersi cura gli uni degli altri, mi sembra tutto molto importante, qualcosa che possiamo trarre da questa esperienza. Esatto. Quindi, sì, speriamo. Quindi grazie, grazie Greta per aver condiviso con noi non solo queste tue esperienze ma anche le, le tue aspirazioni, quello che vorresti e, e credo che questo, questo titolo E voi state bene mi sembra proprio indicativo di un atteggiamento verso gli altri, quindi non solo chiedere per sé ma anche interessarsi agli altri. Tra l'altro il Quindi... libro si può trovare in Feltrinelli, in Mondadori, anche in alcune librerie indipendenti a Milano, però appunto tutta sì. in tutta Italia. Poi. Bene, bene, grazie. Allora <ride> ti auguro buon lavoro e yeah. veramente eh, grazie di, di questo momento di condivisione. Grazie a voi, grazie. <ride>